Cari amici dei pesci, il 2019 porterà nuove sfide. Giove passerà nel vostro decimo campo, spingendovi a dare importanza al lavoro e alla vostra realizzazione personale. Ma l'aspetto di questo grande benefico pianeta sarà più spigoloso rispetto al 2018, quindi per ottenere le sue grazie bisognerà darsi un po' più da fare. Nettuno che transiterà nel vostro segno porterà con sé gioie ma anche dolori, la vostra sensibilità sarà amplificata così come anche la vostra sensitività e questo potrebbe procurarvi confusione e disorientamento o una maggiore difficoltà nel gestire la realtà. La primavera rappresenterà un momento delicato perché Giove transiterà inquadrato con il vostro Nettuno proprio nel centro del segno. Potreste avere noie amministrative o uscite impreviste, fate quindi la massima attenzione in tutti i campi collegati al denaro e alla legge. Se vi occupate di settori quali la medicina, la cura verso l'altro, la psicologia o l'arte, l'effetto di nettuno sarà benefico. In ogni caso, qualsiasi sia il vostro settore di attività, empatia e sensibilità vi apriranno tutte le porte o quasi. Da marzo Urano passerà dalla rieta al toro, sostenendovi con dolcezza e armonia verso nuove frontiere e nuovi progetti. Saturno e Plutone vi porteranno a fare pulizia nel settore delle amicizie. Dalla primavera fino a metà settembre sentirete il bisogno di mantenere vicino a voi solo le persone realmente costruttive e in linea con i vostri valori. Gennaio vi farà sperimentare quanto un po' di diplomazia sia utile in campo lavorativo. Nel corso del mese potrete anche scoprire faccende di cui eravate rimasti all'oscuro. Febbraio. Spostamenti e comunicazioni saranno particolarmente facilitati. Nella prima parte del mese vi aprirete a nuovi modelli sociali di comunicazione e accetterete di buon grado innovazioni nella vostra vita. In marzo sentirete il bisogno di approfondire alcuni settori e ampliare le vostre conoscenze. Ma per buona parte del mese avrete voglia di comprendere meglio voi stessi e il destino potrebbe aiutarvi a riflettere allontanandovi dalle distrazioni esterne. Nel mese di aprile, Venere e Mercurio vi renderanno affascinanti e molto disponibili al dialogo. Sono quindi previsti momenti di passione e incontri sentimentali. In maggio, invece, Saturno, in moto retrogrado in undicesima, vi porterà a limitare le frequentazioni e le amicizie, mentre Marte in gemelli potrebbe portare leggeri dissapori in campo lavorativo. Non eccedete con impegni e trovate, se possibile, il modo di concedervi un po' di riposo. Nel mese di giugno ci potrebbe essere qualche contraccolpo da parte di chi non riesce ad apprezzare la vostra attitudine e potrebbe interpretare male i vostri intenti. Fate quindi attenzione e muovetevi contatto. Luglio, in campo lavorativo dovrete puntare un po' i piedi per ottenere ciò che volete, ma il sostegno di Venere vi suggerirà i modi corretti per arrivare al risultato. Le soddisfazioni proprio sul lavoro sarà un ottimo mese anche per, per pensare un poco a voi stessi e occuparvi del vostro benessere, benessere fisico e mentale. In settembre in alcuni momenti sarà necessario fare un passo indietro e ascoltare l'altro e magari lasciar correre su aspetti che per voi non sono così importanti. Ottobre sarà un ottimo momento per studiare, viaggiare e intraprendere un percorso interiore che coniughi la, vita, la cura del corpo e quella della mente. Marte nell'ottavo campo potrà attivare la vostra dimensione più passionale. Novembre porterà delle belle soddisfazioni in campo lavorativo e, soprattutto nella seconda parte del mese, potrete sentirvi liberi di esprimersi e fiduciosi nelle vostre potenzialità. Dicevo chiudersi ampliando la vostra dimensione sociale, regalandovi nuove amicizie e incontri stimolanti, vi sentirete in generale arricchiti e più consapevoli di voi stessi, anche grazie alle profonde trasformazioni che questo 2019 vi avrà permesso di sperimentare.